Cosa ci aspetta oggi? le coordinate polari oh mamma vabbè eh, io però prima farei un ripasso perché altrimenti abbiamo troppa, troppe cose in giro da ricordarci e eh, vabbè sarà sarà un video un po noioso già non li guardate questo non lo guarderà nessuno no no no devo fare un ripasso sulle sul devo fare un ripasso e eh, sui sistemi di riferimento e sui sistemi di coordinate e poi introduco le coordinate polari va bene sia il sistema di riferimento AutoCAD impiega quattro eh, diversi sistemi di coordinate. I sistemi di riferimento, ricordiamo, sono il sistema di, coordin di coordinate globali o sistema mondo e il sistema di coordinate dell'utente. Questo ultimo sistema abbiamo detto che per il momento non ci interessa. Le, il, I sistemi eh, di riferimento che abbiamo detto eh, usano quattro diversi sistemi di coordinate Uno l'abbiamo già visto ed è il, il sistema di coordinate cartesiane L'altro lo vediamo oggi ed è il sistema di coordinate polari poi in realtà ne esistono altri due coordinate cilindriche e coordinate sferiche che a noi in questo caso non interessano abbiamo già accennato le prime quindi le coordinate cartesiane i loro valori eh, sono scritti come sappiamo nell'ordine x y e z questi numeri devono essere separati da una virgola se siamo sul, su un piano di due dimensioni il valore assegnato alla dimensione lungo l'asse Z è chiaramente 0 se dobbiamo inserire dei valori eh, con parti decimali eh, dobbiamo separare la parte decimale il punto quindi il sistema anglosassone ma cosa sono le coordinate polari le coordinate polari usano due valori il primo misura la distanza dal punto dall'origine e il secondo misura l'ampiezza dell'angolo formato dalla semiretta che congiunge il punto con l'origine con il semiasse positivo dell'asse x poi non spaventatevi queste cose in pratica eh, vedrete sono molto ma molto più semplici da fare che da dire eh, quello che noi dobbiamo sapere fin da adesso è che eh, la coordinata polare si distingue dalla coordinata cartesiana perché il primo valore che rappresenta, come abbiamo detto, la distanza dal punto di origine e il secondo che determina un'angolazione è separata dal eh, simbolo aritmetico minore. Prima di capire l'importanza delle coordinate polari vi lascio eh, leggere un approfondimento. coordinate polari ci aiutano moltissimo nell'esecuzione del disegno immaginate eh, questo triangolo equilatero il cui lato è 150 unità utilizzando le coordinate cartesiane riusciamo a identificare il punto A, il punto H, il punto B ma non il punto C infatti per identificare questo punto dovremo applicare il teorema di Pitagora e calcolare quindi la distanza da h e ottenere quindi la sua coordinata capite che tutto questo diventerebbe eh, molto stressante e tanto varrebbe eh, fare il disegno con carta e matita e la costruzione geometrica che già conosciamo in particolare ecco che vedete la coordinata finale identificata nella sua parte decimale con un punto Bene, vediamo in pratica l'utilizzo delle coordinate polari costruendo il nostro triangolo equilatero La prima cosa, come sempre, che abbiamo bisogno è Uh, valutare e creare i layer quindi vado sulle proprietà del layer sì. clicco come sempre mi appare solo l'unico layer esistente vado a crearne in questo caso ne ho bisogno almeno due Una, uh, un layer uh, lo chiamo profilo le lettere in maiuscole in modo di eh, essere più visibile quindi profilo triangolo userò quindi una linea continua lo spessore invece vado ad aumentarlo e cercherò 0,50 mezzo millimetro. poi creerò un altro oh, layer e lo chiamo linea di simmetria cambierò il colore di questo quindi sempre linea continua si sì, può andarmi bene però il colore quindi qui a il colore lo identifichiamo in rosso il tipo di linea mettiamo più pure quella di default come spessore bene siamo pronti creiamo la prima linea eh, voglio che parta dal punto con coordinate 100 virgola 100 do l'invio ecco qui il punto di inizio della mia coordinata e adesso posso utilizzare il, eh, le coordinate eh, polari devo avere attivo il, eh, questo aiuto quindi puntamento polare altrimenti non riuscirò a fare le angolature necessarie il punto successivo è lontano da questo punto che ho appena tracciato 150 unità quindi scriverò 150 poi con il tasto tab mi porto sull'angolo e confermo lo 0. notate il segno eh, minore davanti allo 0. questo tipo di comando può essere anche eh, tracciato o scritto dal da tastiera quindi Zero. ecco il mio il mio comando bene eh, mi fermo un attimo qui e eh, vado a tracciare la linea di mezzeria per poter essere più oh, chiaro nella spiegazione quindi interrompo con la barra spaziatrice vado ad ingrandire un po' la zona nel frattempo attivo anche l'icona che mi consente la, uh, di eh, verificare lo spessore della linea, vado a selezionarlo e mi porto su profilo del triangolo, barra spaziatrice due volte e ho la mia prima linea. Adesso vediamo di identificare il punto la mezzeria di questa linea come possiamo fare allora vado sulla uh, prima di tutto io devo tracciarlo come linea di mezzeria quindi attivo il layer vado su linea mi porto sull'estremità sinistra della, della mia linea Ho attivo il, lo snap oggetto poi Clicco contemporaneamente il tasto CTRL e il tasto destro del mouse. Vado ad identificare il punto medio di questo segmento. Adesso tracciando, eh, avvicinandomi al segmento mi apparirà un triangolo. Questo sarà il mio punto medio. Clicco e mi alzo ed eseguo... Un segmento a caso barra spaziatrice per uscire dal comando adesso state attenti che arriva la parte più importante perché io non conosco il punto esattamente il punto su su questa visettrice meglio lo dovrei calcolare come abbiamo visto e sinceramente la cosa non è proprio eh, bellissima da fare allora vado imposto il layer profilo del triangolo ritorno sulla linea identifico l'estremo destro del mio segmento clicco io so che questo lato deve essere lungo 150 unità. Quindi scriverò 150. Poi mi porterò sulla parte relativa all'angolazione premendo il tasto TAB della tastiera e scriverò 120 gradi. Ora, noi sappiamo che eh, questo angolo interno del triangolo è di 60 gradi quindi sappiamo benissimo per le regole eh, basi della geometria che quindi il suo angolo esterno deve essere 180-60-120 ⁇ E a questo punto premo il mio invio. Ecco che trovo esattamente il punto eh, del mio triangolo. Prendo la linea e come vedete vado a prolungarmi fino ad agganciarmi, snap attivo chiaramente, al suo estremo. Barra spaziatrice, e quindi io sono sicuro che questo triangolo è un triangolo equilatero con il lato di 150 eh, unità. Eh, vediamo la coordinata che, ehm, di, del punto C che valore ha assunto quindi io faccio, vado sul punto C e leggo sulla linea di comando leggo sulla linea di comando 175,229.9038 virgola zero perché il mio asse y è in questo momento non mi interessa quindi io lavoro su un piano e deve essere disattivato ed ecco che questo, questo valore è esattamente corretto all'esempio che abbiamo fatto prima premere la lettera C dalla tastiera e dare l'invio ed ecco che non è successo niente perché sono un cretino in qualsiasi sistema di riferimento eh, AutoCAD, AutoCAD rifacciamo ho sbagliato qualcosa vediamo di andare a vedere estensione, dove sono? ecco, è sbagliato qualcosa, quindi rifacciamo tutto